Arriva a Roma il campionato automobilistico EPRIX 2018. La tappa italiana si terrà il 14 aprile sul circuito dell'Euro. La competizione di Formula E è organizzata dalla Federazione Internazionale Automobilistica. In gara monoposto al 100% elettriche, un evento tra innovazione, mobilità sostenibile e rispetto dell'ambiente. I romani al fianco delle popolazioni terremotate. Grazie all'iniziativa di solidarietà Roma adotta a Amatrice, sono stati raccolti 313.000 euro da destinare ad Amatrice, accumuli al Quato del Tronto e Norcia per progetti di ricostruzione ed interventi di rilancio dell'economia locale. E la sindaca Raggi ha incontrato pochi giorni fa i primi cittadini dei comuni colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016. Aperta a Roma la prima domus ecologica è stata realizzata da Ama presso la scuola dell'infanzia di Oste la Gabbianella al Porto, una casa dei materiali dove sarà possibile conferire in maniera differenziata plastica e metalli, carta, vetro e scarti organici. Uno strumento per sensibilizzare sulla corretta gestione dei materiali post-consumo l'intenzione del Campidoglio è di creare mille domus dislocate in tutta la città. Una scuola per 71 bambini nel municipio Sesto. Nasce il polo educativo 06 anni di via Montagano, ospita due sezioni di asilo nido e una di scuola dell'infanzia. Prosegue così, in particolare nelle periferie, il rafforzamento dell'offerta educativa e didattica nelle aree dove è maggiore è la carenza di strutture. Torna dopo 7 anni l'ambulanza veterinaria comunale, presterà soccorso nelle situazioni di emergenza che riguardano animali esotici e selvatici e anche nei casi di maltrattamento di animali domestici. Il servizio è a cura del Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale in collaborazione con i servizi veterinari delle ASR, guardie zoofile e polizia per le segnalazioni e attiva una mail dedicata che potete leggere in sovraimpressione.